Ciao a tutti ragazzi e benvenuti come sempre al nostro appuntamento settimanale con il Futsal Oggi prima trasferta, prima trasferta del nuovo anno Vedremo come andrà a finire Partita difficilissima ma dopo ne parleremo Adesso siamo praticamente giunti in macchina per andare dal Tedo E poi andare fino ad Arezzo per la trasferta stagionale Ecco qua Fabio pronto a mettere il polsone nella macchina Intanto abbiamo qui come sempre il nostro pilota che non può mai mancare pilota che è andato a mettere del metano e sta raccimolando le statistiche Da dire oggi in telecronica in fase di presentazione della partita Giochiamo a Valdarno in provincia d'Arezzo Andiamo Prima di lasciare al video vorremmo parlarvi della migliore app di calcio in Italia. Di cosa stiamo parlando Antimo? Stiamo parlando di OneFootball, l'app utilizzata da più di 3 milioni di italiani per rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda la Serie A e non solo. La cosa migliore di OneFootball è seguire statistiche, formazioni e tutte le partite in diretta per guardarne i risultati e tutti le lights. Come potete vedere è interamente personalizzabile. Come vedete sono nella sezione profilo e potete andare a selezionare la vostra squadra del cuore. Clicco su più e cerco ad esempio il Napoli. Potete cliccare inoltre sulla stellina. In questo modo posso controllare statistiche, formazioni e risultati. Della partita. Una delle cose più importanti di OneFootball è che puoi controllare le statistiche dei giocatori in modo preciso ed organizzato. Ad esempio andando nella sezione Esplora possiamo andare a vedere tutte le statistiche del grande Quaratschelia. Come potete vedere troviamo una panoramica generale, news, stagioni, carriera del giocatore. Inoltre un'altra funzione importante di OneFootball è la sezione Mercato per vedere tutte le notizie e le notifiche della sezione Trasferimenti. Inoltre quest'anno con OneFootball potete vedere gratuitamente tutti le lights di serie A, serie B e serie C. Ad esempio posso cercare la serie B e andare su Match Day per trovare le lights della giornata precedente, ad esempio Benevento Genoa e li troverò tutti i highlights. Oltre a questo OneFootball consente di vedere oltre a 15 campionati diversi, tra cui Portogallo, Belgio Austria, Scozia e molti altri. L'app è interamente gratuita e potete trovarla su iOS e Android. Oppure ragazzi potete scaricarla attraverso questo QR code. Inoltre vi invito a lasciare una recensione positiva su OneFootball così come hanno fatto oltre un milione di italiani. Allora scaricatela per supportarci e per fare in modo di poter portare altri contenuti di questo tipo. E adesso torniamo in campo. Eccoci dunque in macchina per arrivare prima dal tetto dove Fabio si troverà con i suoi compagni e poi da lì partenza verso il campo, meglio prima verso Arezzo e poi da lì pranzeranno e poi andremo dentro con la partita. Dunque come scorsa settimana anche questa volta proponiamo le domande per Fabio, vediamo sempre come risponderà e cosa ci dirà magari qualcosa di nuovo e qualche aneddoto sulla sua esperienza con il futsal. Carico vai. Allora parto con una domanda un po' lunga di Alessandro C. Ogni tanto hai occasioni ma si vede che sei ancora abituato al calcio a 11, fai sempre quel tocchettino in più quando devi anticipare la giocata, però ci sta, dopo neanche un mese di calcio a 5 anche avere questo minutaggio non è per niente scontato. E non è male Ci sta a utilizzare questa stagione per entrare nel ritmo e nel mood del futsal Per poi arrivare pronto per la prossima stagione E giocartela alla pari con chi per ore sopra di te nelle gerarchie Io sono completamente d'accordo con questo commento Sì, sia con il fatto che sotto porta devo cercare di tirare più Da calcio a 5 magari più alto Tendo a tirare troppo basso E comunque sì, quest'anno lo prendo come un po' esperienza Per imparare per gli anni prossimi Visto anche che sono entrato in corso Quindi non mi aspetto di scavalcare le gerarchie ovviamente Saverio Tavaglione Che ci dice Ciao Fabio, domanda, in serie B di Futsal ricevete uno stipendio o una sorta di rimborso spese? Si può vivere di Futsal? Può rimanere anche generico. Io so solo che quello che guadagno io, però so che a livelli magari più alti comunque c'è chi vive solo di questo. Beh, io posso dire che ho visto un video sull'L84 che è una pagina super attiva su tutte le piattaforme social, soprattutto su TikTok, dove c'è questo giocatore che spiega un pochettino gli stipendi, insomma, nei vari livelli. In serie B si può arrivare fino a euro generalmente in serie A2 le cifre, insomma, si attestano già intorno ai 1000, 2000, 1300, mentre comunque in serie A Massimo livello del calcio 5 Si arriva a percepire anche 3 4000 Fino a 5 euro al mese Poi ovviamente dipende dal livello del giocatore Possiamo anche dire che comunque non sono cifre particolarmente diverse Da quelle dell'eccellenza Sì, almeno io guadagno quanto guadagnavo prima in eccellenza Domanda di Andrea Fraiese Ci credi nei playoff? Sì, si può fare Poi comunque siamo in crescita Siamo da 5 risultati positivi consecutivi E quindi secondo me possiamo crederci E dobbiamo continuare così, vediamo Allora Fabio volevo chiederti Cosa ne pensi di Abra Calaia? Soprattutto cosa ne pensi del suo ultimo gol contro il Pontedera quello che ha aperto le marcature Calaia eh, secondo me è un gran giocatore Veramente molto forte allora, Il suo ultimo gol secondo me è bellissimo Cioè era veramente difficile fare lo stop in così poco spazio Per mettersela per tirare Quindi veramente bel gol Mi è piaciuto molto Tra l'altro una cosa che voglio dire anche su ragazzi come Calaia O anche Ferrante In generale ce ne sono tantissimi Pozzi, Conti Si vede che comunque cercano sempre di aiutarti Di farti apprendere qualche nozione a livello tattico Si vede che comunque ti hanno sempre aiutato Nell'entrare nel contesto nel migliore dei modi Sì, sì, lo fanno ancora tuttora Ogni allenamento Vedono che comunque sono inesperto Ho bisogno di qualcuno Che mi dica cosa è giusto E cosa no e Ovviamente ho molti movimenti istintivi Di cosa penso che sia giusto Ma in realtà non lo sono Sì ho bisogno di persone così Che mi aiutano Adesso faccio io una domanda agli eh, intervistatori: carta reversa Una cosa che magari Non è stata chiarita molto Durante il canale Cosa ne pensate del canale Perché siete entrati Così in generale Parti con una domanda Comunque abbastanza scomoda no, mo Molto generica diciamo Beh sì no Certo è una domanda Comunque ben, ben pensata No comunque Abbiamo visto comunque Magari anche negli ultimi anni Di come magari i video fossero comunque belli che a livello qualitativo fossero effettivamente belli però magari era anche il fatto che secondo noi mancasse una seconda voce mancasse qualcuno che legasse il pubblico con Fabio e poi in generale penso che l'aver fatto entrare me e Antimo all'interno del progetto possa essere stato buono appunto sotto questo punto di vista sotto l'aspetto comunicativo anche per raccontarvi cose che prima non facevamo mai invece chiedo ad Antimo come è nato il canale proprio dagli inizi come mai è nato quando e come allora il canale nasce nel 2009 dopodiché è stato un attimino rimodernizzato perché prima c'era all'interno di questo un po di tutto quindi è nato un po' per gioco È nato un po' per passione Mi piaceva molto fare i video Non ero bravo Poi pian pianino mi sono specializzato anche in questo È stata un'escalation step by step Anno dopo anno e Non me lo sarei mai aspettato Però insomma questa cosa no, Di far vedere quello che facevi ai parenti È diventata più grande E ora la si è potuta allargare a tutto il pubblico di YouTube E eh, tutti coloro che ci seguono Quindi comunque è una cosa bellissima Secondo il mio punto di vista eh, E mi dà tante gratificazioni a livello personale Eccoci finalmente all'interno del pallone statico, Una struttura molto particolare di fatto è un pallone, un tendone in cui all'interno c'è un campo da calcio a 5 non è tipico per la Serie B trovare squadre che giochino in queste strutture, però è una struttura molto carina molto bella, c'è da dire che qui vengono segnati tantissimi gol, non è un caso se la San Giovannese è la società che fa più gol in questo campionato, ben 94, ma nonostante questo ne subisce anche, infatti ne ha incassati ben 58. Sì, è sicuramente anche un qualcosa legato probabilmente al campo lo vediamo, Fabio ce ne aveva già parlato prima il campo è piuttosto piccolo sia a larghezza che a lunghezza questo sicuramente porterà a creare tante occasioni da gol sia da una parte che dall'altra. Proprio per questo la partita si pronuncia molto interessante era seguire dall'inizio alla fine vedremo appunto se ci saranno i gol quanti ce ne saranno e appunto una partita da seguire sempre con grande interesse San Giovanese reduce da due risultati utili di fila il Balsa 5 è sicuramente in striscia positiva la squadra di Veli Andreccio che vorrà continuare così oggi però ci sono i terzi in classifica coloro che hanno 34 punti in classifica ben 20 in più del Balsa. quindi inutile dire che sarà un'impresa quest'oggi sicuramente non ci sarà vita facile per il Balsa quest'oggi vedremo comunque come se la caveranno considerando appunto anche il periodo positivo noi ora possiamo finalmente andare a piazzare le camere. Tutta la terza il nostro possesso perché siamo in ritardo. Detto questo, noi vi invitiamo a iscrivervi al canale, a lasciare un bel mi piace, commentare qua sotto. Fateci sapere quali sono le vostre impressioni. E nient'altro, vuoi aggiungere qualcosa, Fre? Sì, ragazzi, iscrivetevi, è molto importante. Potremmo arrivare tranquillamente a 100.000 iscritti se alcuni di voi si iscrivessero al canale. Quindi fatevi sentire con il vostro supporto e iscrivetevi perché veramente per noi vuol dire tantissimo. Allora iscrivetevi, andiamo con la partita. Eccoci dunque con Fabio per sentire le sue impressioni prima della partita. Insomma, l'abbiamo già parlato prima in macchina, partita che oggi potrebbe essere abbastanza difficile. Gli avversari sono terzi in classifica, distacco di 20 punti. Questo è un test ancora più difficile di quello precedente Come pensi ve la caverete oggi? Sì sicuramente adesso sarà questa quella più difficile fatta finora Speriamo di approcciarci nel modo giusto alla partita Inoltre ci hanno detto che giochiamo in un campo particolarmente piccolo Infatti ci siamo allenati di conseguenza questa settimana in spazi ridotti Quindi loro avranno magari anche il vantaggio di essere abituati su un campo diverso Ma vediamo comunque ci siamo allenati bene secondo me Quindi sono fiducioso dai Un piccolo aneddoto sul match di oggi La San Giovanese è il miglior attacco del campionato Nessuno ha segnato più della squadra toscana Questo comunque caratterizzerà un problema per la retroguardia di Mr. Andrej. sono molto bravi ad offendere ma non troppo bravi a difendere infatti hanno preso la bellezza di 58 reti quindi la domanda che volevo porti è la seguente pensi che la partita che dovrete replicare sarà analoga a quella vista sabato scorso con il ponte d'era ovvero una partita molto attendista dove la prerogativa sarà difendersi per poi conseguentemente attaccare Sì, secondo me ha maggior ragione a farlo oggi contro appunto una squadra che segna moltissimo quindi sì, secondo me dobbiamo atteggiarla come la partita scorsa pensando a difenderci a non prendere gol e poi a sfruttare gli spazi che si creano allora noi ringraziamo Fabio per l'intervista che ci ha concesso, lo andiamo a far cambiare e adesso noi andiamo dentro con la partita e andiamo dentro a piazzare le telecamere. Tutto pronto nonostante fossimo in extremis e ce l'abbiamo fatta all'ultimo secondo, abbiamo piazzato tutte le telecamere e adesso stiamo aspettando solo l'ingresso in campo delle due squadre, speriamo bene e forza balsa! Eccoci finalmente, è il momento della verità, è il momento di capire se davvero si è diventati grandi e si può albergare nella zona alta della classifica. Benvenuti all'appuntamento valevole alla quindicesima giornata del campionato di Serie B di Futsal San Giovannese Balsa, vedremo se riusciranno a portare A casa altri punti, è una trasferta Difficilissima la prima dell'anno, vedremo come si Comporteranno, Fabio chiede il 5 agli avversari Sereno, tranquillo, l'abbiamo visto molto bene anche Durante il viaggio, sembra davvero molto sereno e tranquillo Con i compagni di squadra, adesso vediamo la classifica Il Balsa nono in campionato Cercherà altri punti per mantenere quantomeno la graduatoria che ha ottenuto Fino ad ora, per poi poterla comunque potenziare Intanto vediamo le formazioni che scenderanno in campo Per il Balsa troviamo Di Bitonto in porta Davanti a lui Pozzi, laterale destro Ferrante Laterale sinistro troviamo il capitano Conti. Davanti a lui come pivot, nuova indiscrezione tattica, Calaia Dalla parte opposta invece troviamo Ortolani in porta la 1 Davanti a lui Bellocci, laterale destro, Rigeschi Il capocannoniere della propria squadra e vice capo del campionato di Serie B di Futsal Laterale sinistro, Molina, mentre davanti come pivot troviamo Barreno Sì, sicuramente Rigeschi si preannuncia come uno dei più grandi pericoli della partita di oggi Come dicevi te, appunto, secondo miglior marcatore della categoria Vedremo se anche oggi riuscirà a lasciare il segno Adesso i direttori di gara si stanno sistemando per dare il via alla quindicesima giornata del campionato di Serie B di futsal, adesso è tutto pronto, si parte Con Calaia che gioca questo primo pallone in direzione di Pozzi Ora proprio Abra Calaia, torna da Conti Cerca lo spazio per il destro, lo prova La risposta di Ortolani, subito il balza Attenzione adesso Ferrante, si va a riprendere il pallone Su Molina, Ferrante dentro per Calaia Arriva il gol Di Abra Calaia Aperto le danze, proprio come nel match Passato, è sempre lui Che ora diventa arciere e spedisce la freccia Che vale, L 1 0 per il balza Bellissima azione del Balsa, bravissimo Ferrante che ha letto tutto prima di tutti e poi trova il passaggio vincente per Calaia, lucidi tutti e due, entrambi e portano in vantaggio il balza. È sempre lui su una ripartenza letale, Abra Calaia punisce così la San Giovannese, Ferrante cerca la verticale che non riesce, si va a riprendere il pallone Leroy che cerca il dribbling su Calaia, la palla fortunatamente finisce tra i piedi di Bellocci. e poi Leroy righeschi dopo appena un minuto di gioco effettivo il pareggio. Della San Giovannese Viene più o meno come è avvenuto il gol del vantaggio del Balza Ovvero un 2 contro 1 Praticamente molto bravo poi Richeschi A infilare Di Bitonto Sotto le gambe, vale il pareggio Di Bitonto che va ora proprio da Pozzi Cerca la palla lunga in direzione Conti! Roberto! Conti, torna nuovamente in vantaggio il balza L'invenzione di Pozzi che decide di fare l'Andrea Pirlo della situazione E Conti col tocco morbido di interno piatto Spedisce alle spalle di Ortolani Bravissimo Conti, questa è una palla molto difficile Che gli passa da dietro, riesce a trovare l'impatto con i palloni A battere Ortolani, torna avanti il balza Torna alla guida, la squadra di Andrej 2-1, bellissima partita come dicevi anche tu prima Fre, un susseguirsi di gol che non finisce più Ma ancora Conti si riva a riprendere il pallone Attenzione, Simone, il destro di Simone Fa tremare il palo Fabrizio Simone. Di pochissimo non trova il 3-1. Il balsa. Con D'Alterio. Cerca una soluzione davanti a sé. La trova. Molto bene il numero di Molina. Ora esce Di Bitonto. Che ci mette il petto, la spalla. Barreno. Poi Rigeschi vince rimbalzo, Rigeschi fino in fondo col mancino. Illusione ottica del gol per Leroy Rigeschi. La palla però si perde sul fondo. Di Bitonto senza problemi fa ripartire subito la sua squadra. Dentro per Calaia. Per Maizi! Segna anche il Caimano. Aiman Maizi. Il suo secondo gol di stagione. Ma bravissimo qui ancora Di Bitonto. Che confeziona questo cioccolatino. Che Calaia serve al numero 4. Che non può fare altro. Se non sta in porta. Sì, che dire, molto bravo di Bitonto che prima blocca in due tempi e poi innesca il contropiede, subito la ripartenza e il Bazza trova il 3-1 in un momento di difficoltà. Un 3-1 provvidenziale e infatti viene chiamato il time out dei padroni di casa. Sì, non può essere felice, però appunto la San Giovanese ha subito il gol proprio in un momento in cui stava crescendo, il Bazza era un po' in difficoltà e poi comunque ha lasciato un buco in fase difensiva che gli è costato caro. Capisce tutto Ferrante che può ripartire, gioca il pallone per Calai è bella ora la partita, ma capisce a sua volta tutto anche Molina, ora bello il triangolo, poi D'Alterio sinistro di Bitonto para. Attenzione adesso Rigeschi la palla dentro per il numero 7 Faelli che segna il gol del 3-2. Corcia le distanze il numero 7. Disattenzione incredibile da parte dei ragazzi di Veli Mirandrich che non hanno coperto quella linea di passaggio. Il pallone è arrivato dritto sui piedi di Faelli che non può non fare la rete del 2-3. Sì, manca la copertura lì sicuramente, un buco che costa caro al Balsa. Palla non può passare così vicino alla porta. Seguiamo Radigeschi. Cerca l'imbucata per Bellocci. Bravissimo qui, Maizi. Che si frappone tra il tentativo di tiro e la porta. Dolorante al labbro chiede di, di uscire, Iman Maizi. Ringrazia l'arbitro ma attenzione batte subito Leruarigeschi. sempre dentro per Faelli Che ora segna il gol del 3 a 3 Dormita generale del Balza E arriva il pareggio della San Giovannese Però qui c'è stata un'incomprensione Maizi voleva uscire dal campo L'arbitro sembrava gli avesse dato il consenso in un primo istante Non in un secondo E ora è time out Balza Sì molta confusione in questa circostanza Trova il pari comunque la squadra di casa Un po' di disattenzione generale al di là poi delle critiche che si possono fare anche con l'arbitro Che prova a ripartire il tacco di Conti Poi il numero su Rigeschi Poi esagera un po' E Rigeschi può ripartire Il destro di Rigeschi Dimmi tonto! Questa è la parata più bella fino ad ora secondo me E ora Barreno Sfida Pozzi In uno contro uno Barreno cerca lo spazio per il sinistro Poi torna da Mollina Il destro Preso il controtempo di Bitonto Che effettua una paratona super Sì molto difficile questa parata Anche perché probabilmente l'ha vista tardi Ottimi riflessi anche in questa circostanza Di Bitonto ha fatto un sacco di parati in questo primo tempo In generale portieri protagonisti Calaia, riesce a cenare questo pallone La Ollantana Ma finisce così Si conclude in questa maniera il primo tempo 3 3 Al termine della prima frazione di gioco Un bellissimo primo tempo Il balza è andato avanti in più riprese e poi dopo la fine è stato raggiunto da una San Giovannese che ci ha sempre creduto, complice anche qualche disattenzione difensiva del Balsa. Sì sicuramente il primo tempo è eccezionale sotto l'aspetto realizzativo 3 a 3, 6 gol l'abbiamo visto, ce li aspettavamo anche viste le dimensioni del campo sicuramente un dibitonto protagonista così come Pozzi, così come comunque un Balsa che è molto ordinato in campo. Un Balsa sì che sta veramente disputando una partita super ma adesso andiamo dentro col secondo tempo e vediamo cosa cambierà Eccoci alla fine del primo tempo il punteggio tra San Giovannese e Balsa al termine della prima frazione di gioco dice 3 a 3 un bellissimo primo tempo, il Balsa è partito molto Forte, dopodiché è stato raggiunto da una San Giovannese che ci ha sempre creduto, complice anche un po' di sfortuna mista, ingenuità di Maizik. Insomma, non si è capito bene in quell'episodio, non è uscito dal campo, doveva uscire, hanno battuto velocemente i padroni di casa e hanno fatto 3-3. Sì, abbiamo visto una partita bellissima, comunque ha rispettato le aspettative, possiamo dirlo, perché poi avevamo detto: campo piccolo, tante occasioni da gol sono arrivate. 3-3 il punteggio, partita comunque in equilibrio. Sicuramente il Balza ha subito diverse occasioni da gol. E per quanto si è visto, il pareggio può anche starci. Un po' di rammarico per il 3-2 per il 3-3, per come sono arrivati, sicuramente c'è. Intanto, un Fabio che non avuto minutaggio in questo primo tempo speriamo possa avere qualche minuto nel secondo comunque una partita molto complicata una partita contro una squadra di vertice contro i terzi in classifica quindi ci può stare adesso andiamo dentro col secondo tempo e vediamo cosa succede dentro con il secondo tempo eccoci nella ripresa immergiamoci in questa seconda frazione di gioco e vediamo quali saranno le scelte che avranno adottato i due tecnici durante l'intervallo un clima teso lo sappiamo anche prima della partita vediamo ora Andrej discutere con l'arbitro essere indeciso sul mano e eh, ti dici anche di fare il giallo addirittura Insomma, polemiche su cartellini gialli arrivati in precedenza, il 5 di Fabio con Steve Caccavale. Vediamo nel secondo tempo come cambierà il risultato, perché comunque i gol, per quanto si è visto nel primo tempo, probabilmente arriveranno anche nel secondo. E intanto si riprende ora, Conti, gioca questo pallone dentro per Fadiga, Domestica bene, il pallone Fadiga dentro per Pozzi, Ivan! Pozzi Arriva anche il suo gol. Bellissimo il pallone di Conti per Fadiga che lo domestica nella maniera migliore possibile. Lo gioca per Conti e fa 4-3. È di nuovo vantaggio Balsa. Sì, grandissima manovra da parte del Balsa che riesce a trovare già il gol del 4-3. Si riporta ancora una volta avanti e qua sicuramente paga la di la squadra di casa. Bellissimo qui, tutta la costruzione d'azione da parte della squadra di Veli Mirandreich che nonostante non fosse partita al massimo dei giri di motore, riesce poi a farsi bene avanti. Adesso seguiamo Righeschi sfida uno contro uno Conti. Torna da D'Alterio il sinistro, il palo! Di D'Alterio clamoroso! Uno contro uno di D'Alterio cerca lo spazio per il sinistro. Poi deve tornare indietro sempre dal 17 Verticalizza il palo di petto di Rigeschi Cosa ha fatto qui il numero 10 Che si è abbassato praticamente per ammortizzare il pallone in porta Come vediamo anche ora ma non è riuscito Per fortuna del che Rischia ancora il 4 a 4 ora qui Barreno capisce tutto fatica che si va a riprendere il pallone Attenzione Conti il destro di Conti La parata incredibile di Ortolani Con la punta del piede destro sventa Il pallone del 5 a 3 Rigeschi Cerca lo spazio per il sinistro, il sinistro di Righeschi Poi da Alterio, botta sicura Cosa ha parato di Bitonto qui? Con la testa Riesce a rispondere così ma attenzione perché non è finita Righeschi va ancora dentro da Barreno Che cerca lo spazio per il sinistro, il sinistro di Barreno Deviato da Pozzi Ma cosa ha preso? Di Bitonto A botta sicura era andato da Alterio Mentre si è rialzato, Di Bitonto ha toccato con la testa e ha deviato in calcio d'angolo. Incredibilmente, Nicola Di Bitonto. C è una parata incredibile da parte di Di Bitonto. La respinta un po' corta. E poi praticamente la para con la testa. Un tiro a botta sicura. Adesso seguiamo Barreno che va in verticale per Dalterio. Che gestisce questo pallone. Va da Rigeschi, che vuole ancora l'imbucata. Non riesce. Capisce tutto. Pozzi che spedisce il pallone addosso. Sempre al numero 10. E ora può ripartire Di Bitonto. In collaborazione. Con Conti. Conti. Arriva il gol di Superbike Robi Conti Nel momento migliore della San Giovannese Arriva il 5-3 del Balsa È incredibile Di Bitonto dopo le tante parate è riuscito a fornire anche un assist E poi Conti da una posizione defilatissima Trova il gol e batte il portiere della San Giovannese 5 a 3 per il Balsa. e adesso doppio vantaggio per la squadra ospite. Ma cosa stiamo vedendo al pallone tenso statico di Valdarno San Giovanni quest'oggi? Si lamenta un po' anche la tribuna, insomma vediamo gli animi accesi. È una partita infuocata, è una partita che sa da ambizioni alte. Parte Barreno col destro, di Bitonto col polpaccio destro e poi Pozzi allontana. La palla si perde però sul fondo, dunque Barreno la finta. Dentro per il numero 10 che va dal 7 E la riapre proprio lui Alessio Feli non che ce ne fosse bisogno Il migliore in campo per la San Giovannese Ha riaperto questa partita Trama di gioco molto veloce da parte della San Giovannese Che riesce a trovare lo spazio che il bazza ha concesso Hanno sbagliato un po' le distanze qua i ragazzi di Andrej E comunque adesso il gol Del 4-5 è pesante e Vantaggio dimezzato Seguiamo Righeschi che trivella bene ora per Feli E la girata del numero 7 che per poco non inquadra la porta Incredibile gesto tecnico del numero 7 Della San Giovannese ma adesso di Batte subito dentro per Ferrante Gianluigi Ferrante arriva anche il gol del prof il settimo stagionale ed è un gol importantissimo è un gol fondamentale grande prof Sì che palla che ha messo di Bitonto una palla perfetta sulla testa di Ferrante che ha dovuto soltanto battere il portiere non poteva mancare la sua firma mancava soltanto lui all'appello e trova il gol del 6 a 4 Gianluigi Ferrante Trova il gol anche di infortunato trova il gol anche con una caviglia out e questo il prof e questo è il docente di educazione fisica che ha fatto un partitone anche in condizioni precarie, questo è Gigi pericoloso Barreno, slalomeggia, cerca la soluzione per il destro, cerca di far esplodere il suo destro, non ci riesce poi vada Faelli, Faelli la riapre sempre lui quarto gol della giornata incredibilmente Alessio Faelli che partita sta facendo questo 2001 Sì, grandissima partita da parte di Faelli che trova lo spazio vincente per accorciare un'altra volta le distanze, partita che non muore mai, che non finisce mai e tra l'altro il balza deve rimanere sul pezzo, ricordiamo anche i 5 fa. Che ha causato nel corso della partita. Mancano ancora due minuti. E Attenzione, perché la partita è tutt'altro che chiusa. E ora Barreno sfida Fadiga. Lo fa fuori secco. Ancora Barreno, fa fuori anche Ferrante. Adesso rinviene Pozzi. Molto bene. Recupera il pallone, ma lo recupera anche Rigeschi. Fase entusiasmante della partita, Barreno gioca questo pallone dentro, capisce tutto, Pozzi monumentale, qui il numero 9, poi Pozzi spaccata, la palla rimane lì d'Alterio, e capisce tutto anche Conti che può ripartire, parte Conti, lo sprint di Conti, Roby Conti, Superbike, arriva il gol che forse chiude la partita, che forse cambia una stagione, Roberto Conti è 7-5, E ancora lui, sempre lui, sempre Roberto Conti, ancora una volta lui, per il 7-5, un gol importantissimo, che forse mette il punto esclamativo su questa vittoria del Balsa. 1 minuto e 20. Un, un gol che mette in ginocchio la San Giovannese Che nonostante il portiere di movimento e nonostante i vari tentativi fatti per accorciare Adesso si trova nuovamente sotto di due gol Incredibile quello che sta succedendo Incredibile come l'ha preparata ancora una volta Velimir Andreic. E adesso mani nei capelli Se la ridono in panchina Fabio, Steve, Conti, Calaia, tutti quanti Perché sanno che è un successo importantissimo Vorrebbe dire dare uno scossone a questo campionato Al seguiamo il destro di Molina Fuori Gioca palla a Pozzi Non c'è più pressione Esultano già in panchina Esultano e fischia ora il direttore di gara Finisce l'incontro Un super balza 7 San Giovannese 5 Incredibile quello che è successo oggi Partita spettacolare Il balza porta a casa altri 3 punti Con una prestazione super Sicuramente giocando anche delle ottime carte Ma il balza oggi ha fatto una partita strepitosa 7 a 5 Questo è il punteggio ma adesso andiamo a sentire ai microfoni i protagonisti di questa partita Ringrazio oh, di più Che è stato un... oh, oh, Eccoci alla fine dell'incontro tra San Giovannese e Balza. la partita si è conclusa con il risultato di 7 a 5 per gli ospiti un Balza super, ha espugnato anche il pallone tenso statico Sì, è stata una partita meravigliosa, ma più che altro perché abbiamo in mente tantissimi episodi che avrebbero potuto cambiare la partita da una parte o dall'altra tantissimi avvenimenti e sicuramente è stata una partita spettacolare e lo dimostra anche il risultato, ci aspettavamo tanti gol sono arrivati, la partita è stata spettacolare Un dibitonto super che ha salvato il risultato in più riprese e poi molto bravi i ragazzi di Velimir Andrej a mantenere le distanze, mantenere sempre quel gol di vantaggio o comunque il pareggio e poi dopo hanno sempre punto in ripartenza un po' come abbiamo visto con il Pontedera oggi è stata una partita analoga tanta attenzione a livello tattico e poi dopo si riparte E si vede quello che si riesce a costruire in fase offensiva ora andiamo a sentire gli ospiti i protagonisti di questa partita ci aspetta Di Bitonto andiamo da lui siamo qui con Nicola Di Bitonto beh che dire uno dei protagonisti assoluti della partita di oggi avete portato a casa il risultato di una partita difficilissima quanto è stato difficile oggi giocare contro una squadra così forte ah sapevamo durante la settimana ci siamo allenati proprio per per prepararci al meglio su questo campo che a noi è un campo sconosciutissimo Abbiamo dimensioni diverse in casa a Baricella Quindi qui è, è stato davvero incredibile Il mister è stato bravissimo a preparare la partita sul nostro campo di dimensioni ridotte Ci siamo stati in partita fino all'ultimo e devo dire un grazie ai ragazzi Perché noi non facciamo questo di lavoro e probabilmente non lo faremo mai Però siamo un gruppo unito e questa è la nostra forza Qual è la parata migliore che ricordi di oggi? Ne fate tantissime ma la più bella, quella più significativa per te qual è stata oggi? Non la più bella ma la più fortuna Fortunata quella, quella con la testa. Ma su una respinta corta probabilmente avrò sbagliato lì però poi mi sono alzato l'ho presa in testa. E Quella è stata una parata fortunata ma importantissima perché probabilmente eravamo sul 4-4 se non sbaglio. Eccoci anche con le mie domande. Innanzitutto Dibi volevo farti i complimenti per la gran partita di scudata. La parata di testa mi ha fatto impazzire. Eh? È stata Ancela. qualcosa di bellissimo. E in secondo luogo volevo chiederti dove secondo te può arrivare un Balsa che davvero sta facendo faville, sta facendo vedere cose straordinarie. Nessuno si sarebbe aspettato la vigilia di Pontedera e neanche la vigilia di questa partita contro la San Giovanni. Che sareste riusciti a impostarla così bene Così bravi a livello tattico Una squadra di questo genere dove può arrivare? Noi siamo una matricola Questo è il primo anno DB per il Balca Siamo partiti per salvarci Adesso il nostro obiettivo è quello di far punti ogni partita Ma credo sia, sia normale Dopo 4-5 partite e 5 risultati utili consecutivi È giusto puntare a far punti ogni partita Poi dove, dove arriveremo vedremo Non ci si può nascondere L'obiettivo sicuramente diventano i playoff Parlate col Presidente Allora ringraziamo Di Bitonto, Grazie mille Di. Per l'intervista ancora... che ci hai concesso yeah, eh, Complimenti ancora per la partita, sei stato super e Oggi trovare un ospite specifico per questa partita non è stato facile Abbiamo intervistato di Bitonto Ma sicuramente i protagonisti della partita di oggi Sono tutti questi ragazzi alle nostre spalle Che hanno fatto una partita meravigliosa Cosa avete da dire, cos'è da dire capitano, su questa partita? Oggi abbiamo giocato veramente da squadra Mi sono piaciuti tutti Soprattutto chi non ha giocato Che questo non è da poco E niente, dobbiamo continuare così Perché ci stanno tante soddisfazioni E complimenti a tutti Complimenti a voi, complimenti a chi ci è venuto a vedere Ehi, ma qual è l'obiettivo della squadra? Oggi? Diciamo oh no. che ah, no. no. tutti insieme 1, 2, 3, play! Aspetta right. right. il canale mi raccomando, so, eh, sì. sì. iscrivetevi Più right. right. okay, no, ci mettiamo due secondi mi fai partire! Questo ancora una volta testimonianza che la vera forza di questa squadra è il gruppo Eccoci finalmente a casa, eccoci finalmente con Fabio Prima non siamo riusciti ad intervistarlo perché era andato con il gruppo squadra, era andato a festeggiare con i compagni Ora invece abbiamo l'opportunità di poterlo intervistare Oggi purtroppo Fabio non si è riuscito a trovare il minutaggio però poco importa perché la squadra ha giocato veramente bene Tu comunque ti stai integrando tantissimo all'interno del gruppo e abbiamo visto come siete tutti coesi e come fate tutti il tifo l'uno per l'altro Sì assolutamente, questo è importantissimo, mi dispiace ovviamente di non aver giocato però sono davvero strafelice per la vittoria era della squadra, è stata una partita bellissima. Sono felicissimo per i miei compagni e per raggiungere il playoff, poco prima dell'inizio della seconda frazione di gioco. Andrej ci ha richiamato e ti ha detto qualcosa. Si può sapere cosa ti ha detto in ogni caso. Abbiamo visto il bel clima che davvero c'è tra la panchina del balsa, tutti sorridenti, tutti felici. E questa è la cosa più importante. Sì, diciamo che tra primo e secondo tempo, comunque, il mister ha parlato un po' con magari che aveva trovato meno minutaggio visto che eravamo stati in diversi. E niente, mi ha detto che nel caso ci fosse stato bisogno, confidava per quanto riguarda la partita nelle mie qualità offensive. Però mi ha detto che non sapeva se riuscisse a trovare spazio perché la partita era molto difficile dal punto di vista tattico e difensivo ed era anche complicata secondo lui dal campo più piccolo quindi era una difficoltà in più detto questo io faccio i complimenti a tutta la squadra perché contro ogni pronostico siete riusciti a espugnare anche San Giovanni Valdarno non era facile e ora lascio il microfono a Francesco che ti farà le sue domande come diceva anche Antimo oggi partita spettacolare partita bellissima ma la cosa che ho notato comunque stando anche a bordo campo è il fatto che ho visto anche un Fabio coinvolto emotivamente nella partita ti ho visto comunque anche molto Molto eccitate percepire questi gol anche appunto sì sotto l'aspetto emotivo ti sei divertito molto comunque hai vissuto questa partita no Sì, è stata una partita bellissima davvero mi sono divertito molto e spero che anche da casa a prescindere dal fatto che giochi o meno riescano ad apprezzare questo sport e questa squadra davvero molto belli a livello numerico un gruppo di calcio a 5 ha anche meno persone rispetto a quello di calcio a 11 quindi magari essendo meno persone è più facile creare questa compattezza e questa sinergia all'interno dello spogliatoio sì secondo me anche questo fa la sua parte comunque magari può essere un po' dispersivo il gruppo di calcio a 11 in dove ci sono magari 20 25 persone Quindi sì magari anche questo Dunque ringraziamo Fabio come sempre per le sue risposte Adesso facciamo tornare Antimo e diamo in chiusura Per questo video per questa fantastica partita Allora ragazzi noi vi ringraziamo Per essere arrivati fino a questo punto del video come al solito Lasciate un bel like commentate qua sotto Iscrivetevi al canale obiettivo 100k più in fretta Possibile perché poi da lì porteremo anche nuovi contenuti Sul canale detto questo lasciateci ulteriori Domande alle quali volete che noi vi rispondiamo Nel prossimo video poco altro ci si vede Giovedì prossimo col nuovo format Fabio col calcio a 5 Ciao a tutti ragazzi. Ciao, ragazzi